a tutti buonasera a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento Andiamo subito a un tema che riguarda la nostra attività lavorativa nei primi quattro mesi dell'anno il 25 di appuntamenti vendita in più la conseguenza poi di questo ecco è il numero di contratti quindi Concretizziamo poi la nostra attività lavorativa, abbiamo un più 28%. Detto questo, partiamo subito quindi con dare il benvenuto alle 31 nuove risorse. Un nuovo contratto che abbiamo fatto nel mese di aprile, quindi diciamo gli auguri e un grande in bocca al lupo per l'inaugurazione dell'agenzia di Udine Centro, quindi chiamiamo con la miglior assistant, miglior assistant della rete affiliata che è Laura Russo dell'agenzia Giulia Agricola Roma Faccio questo lavoro con uh, tanto impegno, ho la fortuna di fare un lavoro che amo, che sono molto molto contenta di questo risultato che non mi aspettavo minimamente. Ed ora lei miamo la miglior assistante toscano SPA. Al primo posto Loredana Scortichini. Bueno, eccomi. Complimenti Loredana. Finalmente. Risultavo, però una cosa mentre eri in attesa, vedevo Eri comunque al telefono che rispondevi ai clienti. Ah, sì. Quindi <ride> anche adesso mentre eri in attesa. Miglior agente per attività e operazioni della rete affiliata. Alessio Petrelli Roma Trigoria fatturato miglior agente rete affiliata ancora lui ha fatto l'unplane lavoriamo sempre per migliorarci l'augurio è quello poi non dovessimo riuscirci l'importante è avere la consapevolezza di aver fatto il massimo e qui eh. se posso spendere due parole per chi lavora qui con me il gran merito è anche loro cioè, dei migliori persone. agenti per attività e operazioni immobiliari e vince il primo posto eric blamasi milano centro e ora veniamo al miglior agente fatturato rete diretta e di nuovo al primo posto Eric Blamasi di Milano Centro. Uno si ci mette impegno, costanza e determinazione eh, le cose arrivano. Complimenti Eric perché credo puoi essere da ispirazione per tanti nostri. Ve lo auguro. E passiamo a miglior sales manager per attività e operazioni immobiliari della rete in franchise. Giuseppe De Cola da Catania. Agenzia Borgo, com'è? Il mercato è molto vivo, molto vivo. abbiamo molti acquirenti, e i numeri lo dimostrano come avete detto anche voi prima. Gianluca Rossi, Agenzia Giulia Grigola, Roma. Festeggiamenti qui in Agenzia! Cioè, il miglior broker attività e operazioni della rete affiliata Attilio Apeni Brescia Spedali Civili diciamo che il gruppo intendo sia come il gruppo toscano e il gruppo intendo come il gruppo di agenzia nostra Spedali Civili sicuramente fa la differenza e adesso veniamo al miglior broker fatturato rete affiliata Marco Randolino, primo classificato Il miglior sales manager attività e operazioni immobiliari rete diretta Gary Blamasi Il miglior sales manager team manager fatturato rete diretta Vince Gary Blamasi, Milano centro oh, Oggi in famiglia avete fatto incetta di premi Ve lo facciamo per i genitori a casa non, non gli abbiamo dato bravo, soddisfazioni bravo, bravo. Noi gli abbiamo dato soddisfazioni a scuola e abbiamo detto che gli diamo lavoro. Puoi essere sicuramente da esempio per tanti. Abbiamo il premio per migliore agenzia fatturato rete diretta. La migliore agenzia, Milano Centro, che stanno facendo un buon lavoro anche ragazzi. ragazzi. Qui c'è il nostro presidente. Buonasera a tutti, oggi sono veramente molto contento essere qui finalmente. Ho una buona notizia, abbiamo deciso di essere in campagna pubblicitaria esattamente per tre settimane sui canali Rai, quindi Rai News, Rai 1, Rai 2, Rai 3. Spero di incontrarvi anche presto, magari anche fisicamente, non più solo attraverso la tecnologia, perché insomma ormai veramente sono passati troppi mesi che non riesco a vedere la mia grande famiglia, la mia seconda grande famiglia. Grazie ancora e di nuovo buonasera da tutti. Saluti a tutti. Un saluto a tutti. A toscano. Un abbraccio.